Nick, ma tu vedi la pozione di invisibilità qua? No, non ne vedo. Allora, tipo in questo mini market, stiamo cercando da mezz'ora la, la caspita di pozione di invisibilità. Tecnicamente io so che c'era. Eccolo, eccolo. Ma come... Scusami, era qua all'inizio. Era qua all'inizio. Eh, era ovvio. Ok, vabbè, la prendiamo. Tanto comunque, tecnicamente, prima di tutto, questo, in questo mini market ci forniscono le pozioni di invisibilità. E poi... Scusa mia, ma io lì fuori vedo un nome, Nick. Allora, qua fuori vedo... No, no, no, stai dietro, stai dietro. Le mie profezie sono avverate. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, v vicino, vicino. Vieni qua che devo pre dobbiamo prendere l'invisibilità, ok. Praticamente adesso ci spruzziamo addosso l'invisibilità. Perfetto, ok, adesso siamo invisibili. Adesso, tecnicamente, lui dovrebbe vedere, penso, solamente la, eh, la porta che si apre e si chiude. Ed effettivamente questo è abbastanza strano. Nick, vedo che sta andando verso, tipo, questa parte qua. E penso che si stia dirigendo verso il buco, ma non vorrei sbagliarmi. Tieni, allora, cerchiamo di tenere le torci in mano perché non si, non si vede niente, zero. Eh, ma così non è sospetto? Eh, vabbè, se, se, se ci vede niente, le togliamo, però tecnicamente non dovrebbe vederle comunque... E Sembra che... Sembra che... Ah! Togliamo le cose dalla mano! Attenzione, dobbiamo stare attenti perché sto qua... Ci... Ha un coltello in mano prima di tutto. Non so cosa sta facendo. Sta andando in giro per questa casa che per Sta salendo! Eh sì, direi che sta salendo e non si sa perché. Stiamo attenti perché lo stiamo spiando. Fortunatamente siamo invisibili. E sembra che lui stia tipo andando in giro per quasi cercare qualcuno, scusami. A me sembra, cioè se, se la mia intuizione non è sbagliata, sembra che stia cercando qualcuno. Guarda, è come se tipo... Un qualcosa. O oh, anche un qualcosa, sì. Oppure tipo le persone presenti in, all'interno di questo mondo che siamo noi, ma tecnicamente insomma eh, siamo invisibili. Quindi non ci vede, stiamo attenti per carità, perché poteva avvicinarsi. Hai visto che si era avvicinato anche all'armadietto? Questo voleva dire, secondo me, che stava cercando qualcuno nell'armadietto. Secondo me. Poi dopo magari, non lo so, scri ci, scriveteci anche voi nei commenti che cosa ha in mente di fare questo signor playtime è veramente molto strano eh, oddio mio qua è molto eh, via le torce per carità che ci vede ok comunque non ha trovato nessuno in questa uscendo. casa mm, Sì, sta uscendo forse si sì, sta andando verso il buco evidentemente vorrà penso fare qualcosa vicino al buco penso immagino però magari mi sbaglio non lo so ok perfetto e sembra che stia guardando all'interno del buco, il che è molto inquietante questa cosa, perché, allora, perché escono delle anime da fuori il buco? Attenzione, Nick, attento, attento, per carità, ok, perfetto. Ci sono attaccato, ci sono vicino. Eh, anch'io ci sono molto vicino, infatti ho visto che avevi delle torce. Allora, uh, evidentemente questo buco non ha nulla di speciale di nuovo e questo è abbastanza strano, a parte queste anime che escono, evidentemente sembra che escano dalla, dalla sabbia delle anime secondo me, però questo effetto non mi pare ci sia mai stato su Minecraft, a quanto ne so io, poi magari mi sbaglio. Ah ma so che c'è stato Sì sì Sì vabbè eh, non, si... non lo sapevo Da tanto tempo Ah ok Vabbè ehm... Comunque non so Secondo me si vuole buttare mm. Ho questa intuizione Ok Vede... Si era preparato per buttarsi Il che è molto inquietante Sembra che evidentemente abbia quasi una sorta di intelligenza Ovviamente dovremmo seguirlo anche noi Nick vedo le tue particelle uh, Direi di buttarci anche noi Perché evidentemente Il poppy playtime è entrato qua dentro <ride> Ho oh, paura Entriamo. 3, 2, 1. Abbiamo molta paura, buttiamoci. Via! Oh Onigma. Scusami, siamo direttamente in questo mondo vanilla nostro classico. Eh, mi sa di sì. E eh, eh, ma cosa, cosa è successo? Non lo so. Eh Perché parli così basso tu? Eh non lo so, ma nell'inventario mi è arrivato questo libro. Ne, questo. Oddio, fammi vedere, ma cos'è? Allora. Io ancora non l'ho neanche aperto, non l'ho neanche letto. Non so cosa sia. La chiave per il successo. Si trova intorno al fuoco fatuo Cercatelo È di vitale importanza Allora Ok Dietro a questa cosa ci deve essere un mistero veramente oscuro È molto inquietante tutto questo Tutto questo fatto È veramente come se fosse una storia di paura E, e questo mistero Noi siamo come una squadra di mistero che deve risolvere Appunto tutto, tutto questo segreto che c'è qua E penso che sia proprio Poppy Playtime con un cappello sulla testa Ma che cazzo... No, scusami Perché c'è un cappello? No, ma questa cosa è veramente un'idiozia un assurda Ma che caspita è Nick, cioè... Ma non lo so Ma voi era in casa mia quel coso là Cioè cosa vuole? Io faccio anche... Non, non, non commento a proposito del cappello Sembra anche che lui effettivamente sia... Come se fosse appunto un giocatore normale del mondo Ed evidentemente Oh è aggressivo Nick sta, sta indietro indietro indietro indietro oh, indietro indietro aggressivo. indietro indietro indietro indietro Per carità per carità Attenzione eh, Ammazziamolo prima che esploda che qua purtroppo mi sa che esplode tutto allora, um, bene, eh, allora il buco in cui il, il libro comunque ci dice di cercare il fuoco fatuo La chiave per il successo appunto si trova intorno al fuoco fatuo Il fatto è che io veramente non so dove caspita si trovi questa chiave Dobbiamo cercarlo, però è veramente inquietante tutto questo Allora, mh, senti ma spiamolo, magari lui ci può portare da questo, da questa appunto fuoco fatuo Che sarebbe il fuoco azzurro e... Ma dove è finito scusami? Ma dov'è? Eh, eh, non ne ho idea Allora, mi sa che dobbiamo cercarlo Porca miseria, ma questo Poppy Playtime però Se ci ha invaso pure il mondo vanilla vuol dire che è veramente uno stro... Cioè, veramente, eh, non è possibile A parte che non mi spiego come dal, dal buco dell'inferno, che okay? è che è un buco dell'inferno Ma magari questo... Questa magari... Non è la nostra vanilla, è una sorta di copia Di, di, di cosa del gioco di, di, di, Insomma di, di cose in, ovviamente molto eh, inquietante C'è proprio la vanilla Un po'. No ma non è che ce l'hanno copiata È che proprio ci hanno È un'illusione eh, è, è come se fosse un'illusione in realtà Non è, cioè, non è che ce l'ha copiato qualcuno insomma allora. Ma com'è che allora noi facciamo a prendere danno? Io non, non ho, ho capito niente di quello ah. che hai detto, scusami tanto, eh, ma parla, scandisci bene le parole, per carità. Ma è come è possibile se non bisogna, che noi prendiamo danno? È una cosa molto strana. Eh, evidentemente sarà fatto molto bene, per esempio, mh, boh, mi vengono in mente tipo, hai presente quei cartoni dove tipo si entra con una realtà virtuale, alternativa, e se ti fai male nel gioco ti fai male anche nella vita reale, e se muori nel gioco rischi di morire anche nella vita reale. Vero, sì. è proprio questo. quella cosa che mi viene in mente ed è molto inquietante perché non so la morte cosa ci potrebbe comportare quindi dobbiamo stare molto attenti intanto però non so dove caspita sia finito sto qua e se ce lo troviamo dietro per fortuna noi abbiamo le nostre armature che ci difendono un botto ma lui con quella spada di aderite ci fa un cuore e mezzo mi pare se ci colpisce un po' di volte ma il mondo è distorto scusami Eccolo, tanto. eccolo eccolo eccolo ci sta guardando? Ci sta guardando. Oh mio dio, che inquietante. Vai, tira. scusami, ma io vedo il mondo. Cioè, non so penso anche tu, però vedo il mondo distorto come se fosse rotondo. Su Minecraft. È. Sì, secondo me c'entra appunto che è appunto Tutto quanto un'illusione. Non è. Cioè, non penso che su Minecraft il mondo sia così. Vedo. Vedi che è proprio l'orizzonte. Scusami un attimo, vado a vedere. Sì, è tutto quanto rotondo. Ok, questa cosa. È, strano. è veramente strano. Sì. Aspetta, ci sta avvicinando. Do Dov'è? Dov'è? Dove sta andando? Do Come? Allora, oddio, Nick. Dove? No. Dove sei finito? nel tuo castello. Nel mio castello? No, non si deve permettere. Cioè, vabbè, che è un'illusione, quindi tecnicamente non dovrebbe essere niente. Cosa sta facendo? Aspetta, spiamolo da lontano. Perché. Se no, sto qua ci, ci piglia. A pugni. Ma che caspita sta facendo? Ma, aiuto! Attento, a te, vai, scappa, scappa, scappa via, scappa via. Ok, io vedo che. Eh, vedi, ti ha scacciato, ti ha scacciato. Porca miseria! Ma come se non mi vuole. Eh esatto, stai indietro tu, tanto lo dobbiamo seguire. Vediamo un attimo che intenzioni ha. È proprio come se fosse un giocatore, anche, ha anche aperto questa cesta. Il che la dice lunga, cioè, nel senso, secondo me, ha una sorta di intelligenza artificiale. Oppure è, è tutto questo. Tutta questa cosa che ci vuole far impazzire, secondo me, questa sì, simulazione. Devo farci l'itra, però, perché così prendi meno danno. Anche questo è vero allora ascolto il tuo indizio e, e le tolgo. Anche se tecnicamente è molto più utile. Cosa fa? No, non si deve permettere di stare sul mio trono. Mm, mannaggia, ma ora non prendi neanche danno. Hai ragione. No, non no, no. Via, io. via, via, via, via, via. Non è, non è il modo, Nick. Non, non prende danno questo qua. Questo qua non prende danno. Nick non prende danno. No, no, no, no, no. no, no. Scappiamo, scappiamo, scappiamo, scappiamo. Sta via. ammazzando. Via, via, via. Sì, sì, sì. Allora dobbiamo cercare il fuoco fatto. Per forza, c'è scritto nel libro. Chiunque, dov'è il fuoco? Fatto. Non lo so, ma chiunque ci abbia dato quel, questo libro Sapeva il fatto suo Evidentemente, quindi dobbiamo salire in sopra Per trovare questo fuoco fatto azzurro In realtà non so nemmeno se è la strada giusta o meno Allora, usiamo le litra, anzi usiamo... Io uso le litra Tu uh, stai fermo al suolo, perché se c'è bisogno di, di, di qualcosa al suolo, almeno sei La fermo, io vado su questa torre okay. qua E vediamo un attimo di trovarlo, allora Praticamente, qua io vedo il villaggio Ma appunto il mondo è tutto distorto Come se fosse appunto rotondo, guarda C'è una curvatura terrestre No, vabbè, ma c'è cioè questa cosa. È, è normale. Ma è veramente stranissima. Inoltre l'acqua. Eh, io non, non l'ho notato prima. l'acqua è rossa. Ok, anche questo. Sì, è rossa. Anche questo è effettivamente molto strano. Io volo un attimo per capire dove si trova sto caspita di fuoco fatto, ma sinceramente, è veramente complicato trovarlo. Scusami un attimo. Mi sto avvicinando. È qua, è qua, Nick, fermo, fermo, fermo. Ho trovato il fuoco fatto. Che tecnicamente non è un fuoco fatto, ma sono le torce. Eh... Ma mi sta inseguendo quel coso. E eh, vabbè, tu scappa, che cosa ti devo dire? Ma si è messo l'attacco, Pr prima no Cioè, è come se fosse cambiato da quando ho usato il fuoco fatto Ok, qua per terra l'ho rotta e si chiama controller Ok, perfetto, quindi vuol dire che evidentemente lo controlla Ciao, eccoti, per fortuna sei qua Oh no, Nick, è, è lì, è lì No, no, no, no, no fermati un attimo. Cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo fare con sto coso, scusami Sono caduto, no, no, no Ok, scusami, no. fermo, fermo, fermo, fermo Ma non sta facendo niente, guardalo Guarda, ok, ok, fermo un attimo. Penso che il controller lo controlla. Scusa, se io non lo tengo in mano, cosa? cosa fa? Non fa niente? No, si, fa, fa, fa. No, no, no, no, no, no, no, no, no, sto tenendo in mano, sto tenendo in mano, fermo, fermo. Oh mio Dio non... Ok, fermati, allora. Sì, sta fermo, ok, perfetto. Questo è il segreto. Allora, secondo me bisogna fare qualcosa, bisogna portarlo da qualche parte. L'unica, l'unico posto dove mm, mi viene in mente di portarlo è. Sono le prigioni. Che sarebbero le prigioni non del castello, ma del regno di, di questo regno ah, qua. Okay. Quindi, vediamo se. Ok, ci sta seguendo. Andiamo da questa parte. Ok, sono lì le, le prigioni, mi ricordo, per no, fortuna. Ok, qua più avanti, qua un attimo. Allora, qua ci sono tutti i nostri cartelli. È proprio come se fosse la nostra vanilla. È stranissimo. Non è proprio identica. È, è identica, identica. Il che. Cioè, non capisco se è la nostra vera vanilla o meno. Però mi sembra strano. Perché siamo entrati nel. Cioè, non è, non è il nostro no, coso. Allora, qua dentro, vediamo se riusciamo. Ok, queste sono metodi di tortura un po' particolari Vediamo, eh, scusa, fermati. Anche antichi, devo dire Ok, ok, ok, l'abbiamo chiuso Ora se io lo tolgo, tecnicamente Ora lui, ecco, diventa aggressivo Ma non può farmi niente Non Anche può tipo, uscire Ti può spaccare Eh, eh, eh, eh, eh. Potrebbe essere un'evenienza questa Cioè un, un, una particolarità che è un po' sbagliata Che non dovrebbe mai succedere Però non Io sembra chiuso dentro Non sembra che però stia, stia cercando di Cioè sta cercando di uscire sicuramente Ma secondo me non ci sta riuscendo Il che è bellissimo Ok eh, come facciamo a ritornare indietro nel villaggio Scusami aprimi prima di tutto Ok grazie eh, Cosa dobbiamo fare per tornare indietro piccolo, piccolo... Non lo so eh eh, eh. Ok, questo effettivamente non è bello, cosa dobbiamo fare per andare, Nick? Eh, magari andiamo al beacon, magari la ci riporta di dentro, non lo so. Proviamo, ma non credo, cioè, stiamo andando alla cieca così, eh. non, non abbiamo un modo per tornare. Non è che abbiamo altri modi, dobbiamo provare così. Vabbè, e... Eh... Non sembra funzionare. Ci penseremo nel prossimo... C'è anche un creeper. Ci penseremo nel prossimo episodio, signori. <ride> A dopo.